Ciao a tutti, oggi torniamo a parlare di come fare le analisi delle aziende, più precisamente oggi vi voglio parlare di come fare praticamente un'analisi dell'indebitamento, quindi andremo a vedere con tre strumenti come fare per farsi un'idea di quello che è l'indebitamento di un'azienda e questi tre strumenti sono due gratuiti, o meglio uno gratuito, uno gratuito che è anche la versione a pagamento e un terzo a pagamento e sto parlando di EU Finance, di TradingView e di Simple Wall Street. Io personalmente tendo ad utilizzarli un po' tutti e tre perché insomma è utile anche andare a, a verificare magari su più fonti i vari dati eccetera eccetera. Quindi cosa faremo? Andremo a vedere dove dove trovare i dati relativi all'indebitamento e andremo a capire quindi quando un'azienda rischia di non essere sana e quando invece un'azienda è solida e quindi possiamo stare tranquilli. Quindi facciamo una premessa intanto nel senso che capire se l'indebitamento sia alto o basso è fondamentale per il fatto che un indebitamento, un indebitamento alto rischia di portare giù ovviamente la quotazione di un'azienda nella quale vogliamo investire e se particolarmente critica la situazione e ovviamente esistono aziende che hanno una situazione parecchio critica. Ecco, se è una situazione è critica, è ovvio che il rischio anche di crolli improvvisi e molto, molto forti è più alto rispetto ad aziende che hanno invece una situazione sana, stabile con un indebitamento sotto controllo e quindi che può garantire un investimento di fatto più sicuro. Quindi quali sono gli elementi da guardare? Sono l'indebitamento totale, sono i debiti a breve termine, quindi quelli che vanno remunerati in fretta, quindi una cosa che va fatta è il confrontare gli assets a breve termine con le liabilities a breve termine, quindi tradotto le attività a breve termine con le passività a breve termine quindi partiamo con il guardare Yahoo Finance quindi ovviamente vi basta andare su Google scrivere Yahoo Finance il primo che esce, cliccate e qui potete scrivere qualunque azienda voi vogliate guardare o anche altre cose nel senso vedete qui per esempio c'è anche Bitcoin eccetera eccetera però per esempio noi in questo caso proviamo a guardare la situazione di Apple proprio per fare un esempio cerchiamo Apple e vediamo qual è la situazione del, dell'indebitamento aspettiamo che carica, ok, ha caricato, io guardo di qua perché ho l'altro monitor eh, di qui, e quindi, allora, abbiamo qui la situazione, quindi qui abbiamo tutti i dati che abbiamo visto anche in altri video, e poi comunque faremo video in futuro dove andremo poi a vedere anche più nel dettaglio, un po' come oggi, per l'indebitamento. Quindi la prima cosa da fare è guardare un pochettino l'ammontare di utili e ricavi, quindi qui vediamo che i ricavi sono 365 miliardi, questo è numero che ci dobbiamo segnare, quindi 365 miliardi,82 e gli utili 94,62, 60... 68 miliardi, quindi insomma una situazione importante. A questo punto, ricordandoci questo dato, quello che dobbiamo fare è andare in statistiche, andiamo in statistiche, e qui abbiamo un sacco di dati molto interessanti, ma quello che dobbiamo fare in questo caso è scendere e andare in bilancio. In bilancio avremo i debiti totali, quindi debiti totali 119 ,98 miliardi, 98 debiti totali, poi cosa guardare? La liquidità totale 51,51 51 miliardi e quindi qui si ha una liquidità totale di 51,51 51 miliardi che copre già una buona parte dei debiti totali, 119 miliardi. E quindi qui cosa potrete fare poi? Potrete andare a vedere quanti di questi 119 miliardi sono a breve termine e tra un pochino vedremo come fare e si può fare per esempio con, con Trading View. Qui adesso perché vi ho detto di ricordarvi i ricavi? Perché sono più alti i ricavi. E un confronto che può essere interessante fare per farsi un po' un'idea di quella che è, insomma, di quello che è il volume di business se si è confrontato all'indebitamento, è proprio guardare quanto sono i ricavi, quindi in questo caso 365 miliardi, e quant'è l'indebitamento totale. E quindi qui vediamo che, si è ricaricato, vabbè, gli utili si avvicinano molto all'indebitamento alla fine, non è molto distante. E addirittura i ricavi sono ampiamente più alti dell'indebitamento. Non so. Perché si è ricaricato? Ma va bene, comunque torniamo un attimo in statistiche. Quindi gli utili erano circa 94 miliardi, i debiti sono 119, la liquidità 51 e i ricavi sono più di 300. Quindi, comunque, sia, insomma, è una situazione che io giudicherei abbastanza bene, nel senso, non è male come, come situazione. A questo punto, quello che volevo farvi vedere è anche da, da TradingView, come funziona il discorso, che è molto interessante perché anche qui potete andare a vedere le passività di un'azienda. Quindi guardiamo sempre, sempre Apple per farci un'idea. Quindi scriviamo Apple. Eccolo qui, Apple. Quindi qui vediamo Apple e praticamente per andare a vedere l'indebitamento qui abbiamo indicatori dove si possono mettere appunto i vari indicatori che si vogliono vedere per esempio media mobile eccetera eccetera ma adesso questo non ci interessa perché ci interessa andare in finanziari e adesso qui è molto utile e io vi consiglio di usarlo perché in base ai dati che volete vedere insomma ve li metto a confronto col grafico secondo me è molto carino e avete conto economico qui tutte le voci del conto economico che volete vedere quindi per esempio qui si vede utile netto che può essere interessante da guardare oppure una cosa utile lordo, per esempio, che può essere interessante, oppure utile operativo, insomma, c'è tanta il fatturato totale, c'è tanta roba interessante che possiamo vedere da questo, grazie a questi indicatori. Però in questo caso, per l'indebitamento, bisogna andare in bilancio. A questo punto, bilancio, vedete, avete totale attività, insomma, ci sono tutti i validati, ma noi dobbiamo andare in totale passività. A questo punto abbiamo tutte le passività. Quindi possiamo vedere totale passività correnti, per esempio, debito a breve termine, e qui mi fermo perché era questo che volevo farvi vedere prevalentemente, perché quello a breve termine, se confrontato con la liquidità, è utile perché ci aiuta a capire se l'azienda ha sufficiente liquidità per remunerare il debito a breve termine. E avete sia trimestrale che annuale, noi in questo caso mettiamo trimestrale, e vediamo nell'ultimo trimestre disponibile per quanto riguarda i dati, quanto era il debito. Quindi chiudiamo qui. Quindi nel primo trimestre del 2022 il debito a breve termine era di 16,66 miliardi. Quindi se tutto è corretto e la liquidità totale è ampiamente superiore, e abbiamo visto prima da EO Finance tra l'altro che la liquidità totale era superiore, ecco 51,51 ,51 miliardi di liquidità totale, mentre invece l'indebitamento a breve termine è qui 16,66 miliardi. Quindi questa cosa nel senso vuol dire che se tutti i dati sono corretti, ovviamente bisogna poi prendere bilancio, andare a vedere, eccetera, eccetera, ma se i dati sono corretti, vuol dire che, insomma, la situazione è buona, perché ci sono i soldi per pagare i debiti a breve termine. E adesso, alla fine, andiamo a, andiamo a vedere su Simple Wall Street come funziona, invece. Adesso qui proviamo a, a cambiare un pochino azienda, giusto da, insomma, a cambiare un po'. Proviamo a mettere Twitter, ecco qua, Twitter. Andiamo a vedere Twitter come se la passa. Ecco qui, caricato Twitter. Adesso qui vi farà vedere, eccola qua, fa vedere fatta una torta. In realtà, dal punto di vista della solidità finanziaria, non è messa malissimo. E da punto, ad altri punti di vista, così, così, però nel senso poi bisogna sempre andare a contestualizzare. Comunque, quello che bisogna fare qui è andare su Financial Health. E praticamente qui andiamo a vedere queste voci. E in realtà qui Twitter non è messa male. Infatti abbiamo short-term liabilities, long-term liabilities, debt level, reducing debt, debt coverage e interest coverage. Quindi andiamo a vedere, diciamo, voce per voce. In questo caso, short-term liabilities significa che gli short-term assets, quindi gli assets praticamente che la compagnia ehm, ha nel breve termine, più precisamente entro un anno, sono superiori, infatti, 7,5 miliardi, alle short-term liabilities, 1,1 miliardi. Short-term liabilities è la stessa cosa però eh, per quanto riguarda le passività da, liquidità, da liquidare entro un anno. Invece, long-term liabilities confronta gli short-term assets, quindi come prima, 7,5 miliardi, con le long-term liabilities, 6,5 miliardi ed è superiore anche qui. E quindi, insomma, è, è una cosa positiva, infatti ce lo dà in verde. Poi andando giù abbiamo il debt level e qui ci dice «Twitter has more cash than its total debt». E questo è interessante perché ci sta dicendo che in pratica Twitter ha più soldi rispetto al debito totale, quindi insomma è una cosa positiva. Poi abbiamo Reducing Debt e ci dice che, che Twitter praticamente è negativa in questo senso perché ha alzato il Debt to Equity Ratio da 33,3% a 88,8% negli ultimi 5 anni. E poi abbiamo Debt Coverage, che ci dice che, che il debito di Twitter non è ben coperto dalle operazioni di cash flow. E infine Interest Coverage ci dice che Twitter ha i pagamenti per quanto riguarda gli interessi sul, sul proprio debito che sono ben coperti. E giusto per capire meglio, per cash flow si intende in sostanza il flusso di cassa. Con questo quindi abbiamo capito come fare per guardare con tre strumenti diversi quella che è la situazione circa l'indebitamento. Chiaramente con il nostro approccio noi non dobbiamo essere troppo fiscali su questi aspetti, nel senso serve per farsi un'idea però nel senso non dobbiamo essere proprio fissati sul discorso di indebitamento, fair value eccetera eccetera, nel senso che devono essere informazioni che supportano le nostre analisi per quanto riguarda l'azionario e infatti questo è l'approccio che noi utilizziamo dentro a Stock Insider che comunque se ti interessa approfondire ti consiglio di farti un giro sul sito e, e di venirlo a scoprire. E quello che volevo dire comunque sia che adesso spero che con questo video tu possa insomma divertirti e andare a scoprire come, come se la passano le aziende circa il proprio indebitamento con questi tre strumenti. Ma comunque sia anche se Simple Wall Street è a pagamento, nel senso già con TradingView e con Yahoo Finance comunque sia potete trovare molte informazioni interessanti. Ora prima di chiudere voglio chiederti di lasciare un commento facendoci sapere cosa ne pensi di di questi video dove andiamo a vedere appunto un pochino più dal punto di vista operativo come andare a vedere i dati a livello fondamentale e mi piacerebbe anche sapere cosa ne pensi, se magari ci sono altri siti che tu utilizzi che possono essere utili e magari ne parliamo nei commenti, insomma così condividiamo un po' tutti, tutti qualcosa. E poi ti invito a lasciare un like se il video ti è piaciuto, ti invito a iscriverti al canale se ti piacciono video di questo genere, oppure i video della pre-section di Arduino, i video dei man del mindset di Antonio, o meglio le live. Insomma, trovi molti contenuti inerenti al mondo del trading che possono che possono interessarti, possono aiutarti a crescere nel tuo percorso, e poi se ti va, ti invito anche a farti un giro sul mio canale YouTube, dove invece si parla prevalentemente di marketing, marketing strategico, business e di sviluppo di business. Quindi in pratica si vanno a vedere tutte le strategie da implementare per sviluppare un business, eh, sia dal punto di vista pratico che dal punto di vista teorico. Come sempre, noi in ogni caso ci vediamo al prossimo video. Ricordati di lasciare un commento facendoci sapere cosa ne pensi. E niente, ci vediamo al prossimo video.